food. <laughs> tutto, tutto l'energia che Patrizia trasmette a tutti noi eh, io vengo da un percorso di Malaga molto forte dove ho rilasciato ho lasciato andare un lutto molto importante e volevo esserci qua volevo esserci perché voglio continuare questo percorso di crescita personale con Patrizia e voglio cercare di trasmettere anche questa positività che ho acquisito conoscendo Patrizia e conoscendo il metodo Divine Connection agli altri nel mio piccolo cerco di di eh, fare qualcosa anche per gli altri. In questo live io sono venuta qua con, eh, come al solito come mi ha suggerito Franca tante volte e Erika con zero aspettative perché è la cosa migliore credo. No? E, mm, ultimamente mi attenagliava un po' la paura di rimanere da sola nel senso di perdere i miei affetti e ho espanso molto durante le meditazioni, a volte anche così, eh, magari Patrizia diceva espandete questa cosa, io invece espandevo questa paura, perché avevo proprio bisogno di lasciare andare questa cosa, sono molto più serena e comunque ho raggiunto la consapevolezza che comunque anche in una vita futura se sarò e avrò la sfortuna di rimanere da sola, ho la forza per affrontare tutto. Lo consiglierei innanzitutto per una crescita personale, per avvicinarsi davvero al meglio di noi stessi e perché siete tutte delle persone meravigliose che nella vita dobbiamo conoscervi. Cioè, Io sono veramente felicissima di conoscere tutti voi e lo consiglio a chiunque, questo live, consiglio Malaga, consiglio l'intensivo, consiglio... Su assolutamente un percorso con Patrizia Siete Educati. Voglio ringraziare Patrizia, Andrea, Erika, Franca, Virginio, tutti voi perché voi siete veramente una forza unica e incredibile che date a noi la forza per vivere una vita migliore.